Salve a tutti e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Il case study di oggi si occuperà dell'elaborazione di una fonte dati esterna proveniente dal web. L'acquisizione di questa sorgente esterna verrà fatta con Microsoft Power Query e poi la relativa eh, proiezione cartografica verrà fatta con, con Quantum GIS. Noi sappiamo che Power Query è uno strumento che eh, consente di acquisire dati da una serie di fonti diverse. Se noi ad esempio andiamo all'interno del gruppo recupera dati esterni, vediamo che ad esempio c'è cioè da file, da database, eccetera, e anche da, da web. Utilizzeremo come scusa i eh, risultati delle elezioni regionali del 2010. È sufficiente andare in un qualsiasi motore di ricerca e scrivere elezioni regionali 2010. Attendere i risultati ad esempio prendere il sito di Repubblica. Perché eh, Microsoft Power Query è in grado di estrapolare dati da questi siti? Perché eh, Microsoft Power Query fa un'analisi del contenuto del sito e laddove trova eh, dei contenuti tabulari le, i, le inserisce direttamente all'interno de, del foglio Excel, consentendo di, di farlo direttamente oppure di fare una serie di elaborazioni. Ad esempio in questo sito di noi sceglieremo una sola regione perché questi case study sono video tutorial guidati ad esempio Umbria per far vedere come potrebbe essere rappresentata cartograficamente eh, diciamo, l'andamento la, di, di un'elezione è sufficiente prendere e copiare doppio clic CTRL C l'indirizzo del sito web da cui si vogliono prelevare dati andare in Excel nel tab Power Query gruppo recupera dati esterni da web abbiamo con CTRL-C copiato il sito web, cioè l'indirizzo del sito web è sufficiente fare CTRL-V adesso Power Query compierà un'analisi della pagina web per vedere se ci sono delle strutture tabulari compatibili e le presenterà nel pannello a destra consentendo all'utente o di sceglierle direttamente o di farci su una, una lavorazione vedete che all'interno del pannello strumento di navigazione sta navigando all'interno del sito web che sta verificando quale strutture informatiche sono compatibili con, ehm, con Excel ha trovato due strutture, vedete una la chiamata eh, Table 0 una la chiamata Document Document non ci interessa, spesso fa così, trova delle strutture che non interessano è per questo che ci fa il preview, per farci vedere ciò che ci interessa noi se selezioniamo Table perché è qui che eh, ci sono i risultati delle elezioni vedete i candidati, vedete eh, i voti e poi vedete i partiti, quindi noi facciamo, siccome non è possibile fare immediatamente e inserirli immediatamente perché bisogna compierci una lavorazione facciamo tasto destro sopra l'oggetto e facciamo modifica per entrare direttamente proprio in Power Query si apre una finestra diversa come in altri video all'interno di questi tutorial abbiamo visto che a tutti gli effetti il Power Query è un'applicazione diversa da Microsoft Excel ed esterna che ne integra le, le caratteristiche vediamo che ha aperto la struttura tabu tabulare che ha trovato all'interno del sito eh, di Repubblica a questo punto eh, la persona deve selezionare i campi e iniziare a lavorarci, per esempio noi che cosa possiamo fare? Possiamo decidere che questi campi qua non ci interessano, quindi ctrl click, eh, ctrl click, ctrl click per fare una selezione continua e multipla, rimuoviamo queste colonne. Stiamo ripulendo diciamo, un, una struttura tabulare che non era fatta apposta per andare in, in Excel e vediamo eh, subito il tipo di dati, sempre controllare il tipo di dati perché è il tipo di dati che consente ad Excel e ad esempio a Power BI di creare delle strutture relazionali, quindi verificare sempre se lo strumento ha, ha associato il corretto tipo di dati, per esempio i candidati ha messo testo e va bene voti ha messo il numero intero e va bene eh, la percentuale di, di voti numero decimale e va bene i partiti testo il totale seggi numero intero possiamo adesso procedere ad esempio all'elaborazione di questo campo perché vediamo che all'interno delle coalizioni ci sono più partiti soltanto per fare un esempio possiamo utilizzare ad esempio la parentesi chiusa come eh, elemento di delimitazione e allora andiamo in, nel, nel tab eh, home dividi colonna e gli diciamo che questa colonna deve essere divisa in più colonne in base al delimitatore perché contiene delle entità diverse che noi vogliamo in colonne in campi diversi. Il delimitatore non è la virgola, selezioniamo personalizzato e facciamo parentesi chiusa ad ogni occorrenza del, del delimitatore. Vediamo che cosa ci dice, dice che utilizzando la parentesi chiusa come delimitatore verranno fuori cinque campi. Questo è soltanto un esperimento, però per capire, vedete, lui è riuscito a dividere il Partito Democratico dal Partito Italia val dei Valori dagli altri partiti, quindi già Qualcosa di buono abbiamo fatto, ci sono dei campi nulli perché dei campi nulli? Perché non tutte le coalizioni hanno lo stesso numero di partito, ad esempio l'ultima coalizione ha solo un partito quindi negli altri campi non c'è niente. Diciamo che ci possiamo accontentare per non perdere troppo tempo con Power Query di questo tipo di operazioni i cui passaggi sono stati tutti correttamente elencati qua. E adesso andiamo come sempre con il tasto chiudi e carica, in chiudi e carica. Stiamo dicendo allo strumento abbiamo terminato l'elaborazione del sorgente di dati esterni e adesso me lo devi mettere in Excel. Vediamo che eh, questa struttura tabulare che prima era all'interno del sito di, di Repubblica, adesso è all'interno del nostro foglio numero 2 di excel possiamo iniziare a lavorare anche qui e dire ad esempio per semplicità eh, eliminiamo i campi dei partiti diversi per semplicità noi di questo video tutorial diremo centrosinistra centro destra e udc quindi eliminiamo tutti i campi che non ci interessano anche se lui correttamente ce l'aveva segnalati e lasciamo per esempio eh, questo campo che sostituiamo con CS centro sinistra perché il quantum gis ha delle difficoltà a gestire delle etichette troppo lunghe a livello cartografico qui metteremo CD per indicare centro destra e qui metteremo UDC per indicare il terzo partito come sempre ogni qualvolta voi eh, analizzate ed acquisite dei, dei sorgenti esterni sempre ricontrollare il tipo dati perché è questo che è veramente strategico quindi eh, controlliamo, andiamo a dato, vedete, ai candidati il, il generale e a, a noi invece in realtà interessa specificare che è testo. Poi ha dato ai voti generale e noi invece metteremo che generale va bene, vi spiegherò dopo perché, perché i punti delle migliaia che viene, vengono assegnati da numero mettono in difficoltà QGIS che non mi riesce ad analizzare bene i flussi. Lasceremo anche generale qui, basta che ci sono i due decimali, poi mettiamo testo sul nome dei partiti e poi decidiamo di mettere ovviamente numero sul numero dei seggi che ci può interessare o meno. Rinominiamo i, i campi e scriviamo nome ad esempio candidato, candidato poi i voti va bene, qui ci scriviamo percentuale, cioè la percentuale in base al totale dei voti. Già qui capiamo che alle elezioni 2010 in Umbria il centro sinistra ha vinto perché ha preso il 57% dei voti, mentre il centro destra è il 37%. Poi qui ci mettiamo nome partiti, nome partito, meglio forse. E qui i seggi assegnati all'interno del consiglio regionale va bene io direi che questa tabella è abbastanza eh, pulita vediamo che a destra power query ci continua a ricordare da dove proviene proviene da questa tabella che è all'interno del sito di repubblica molto interessante quindi da dove proviene questa tabella excel proviene da una query effettuata non all'interno di un sorgente esterno del nostro sistema ma eh, a causa dell'elaborazione di un sorgente esterno in un sito web. Possiamo anche andare a sincerarci sul tab progettazione di quale sia il nome vedete gli è dato un nome generico e noi scriviamo per esempio Umbria 2010 quindi stiamo dando all'oggetto tabella che è questo qua il nome Umbria 2010 e lo verifichiamo anche nel tab formule all'interno del pannello degli oggetti di classe nome vedete è proprio diventato poterlo dare come diciamo feed cioè come sorgente dati a QGIS adesso noi dobbiamo salvare questa tabella in un formato che si chiama comma separati value cioè separato da virgole perché più semplice è, meglio è per QGIS quindi che cosa facciamo andiamo nel file nel tab file facciamo salva con nome abbiamo messo una cartella nel desktop la selezioniamo, cioè abbiamo scritto elezioni, elezioni 2010 e mentre il, eh, il pannello automaticamente ci, ci propone il, eh, il formato xlsx noi dobbiamo scegliere in realtà csv cioè lo stiamo trasformando in un file di testo separato da virgole perché è questo che QGIS, il programma corta, cartografico, riesce a comprendere e lo chiamiamo elezioni 2010, 2010. lo salviamo e ci avverte di questo fatto il tipo di file selezionato non supporta cartelle di lavoro contenenti fogli multipli. Effettivamente il file di testo separato da virgole desidera soltanto un documento e per noi va bene. Poi ci sarà un secondo eh, errore e dirà: le caratteristiche del foglio di Excel non entreranno all'interno del, del file di testo, ad esempio, l'oggetto tabella, i filtri. E anche questa cosa ci va bene perché più semplice è meglio. È, noi lo stiamo semplificando al massimo. Tant'è tant vero se andiamo a vedere. Vediamo il file appena creato. Facciamo tasto destro e lo apriamo con eh, il programma più semplice che c'è in Windows, che è Notepad. Vedete, è diventato semplicemente un file di testo. Viene definito separato da virgole, anche se è separato da punti e virgole, in cui i campi, i field, sono separati da punti e virgole: nome candidato, voti, percentuale, nome partito, seggi e sotto i valori.